Faccio l'attivazione radio del castello. Sicu, sicu, sicu Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, eh, Poi ti manderò una QSL speciale eh, per attivazione del piccolo castello di Compiano, piccolo castello di Compiano. QSL. <sussurra> Roger, Roger, Francesco, Italia, Uniform 3, Oscar, Victor Lima. Guarda, io esco con 2 Watt, 2 Watt. Eh, mi trovo in località Compiano, in provincia di Parma, QSL. Delta Lima 4, Victor Alpha, in India, QSL. Roger, Roger, my friend, Delta Lima 4, Victor Alpha India. Uh, my call, Italy, Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portable QRP, only 2 w only 2 Watt, QSL. Roger, Roger, Italy, Zulu 4, Victor Quebec Sierra, I repeat, Italy, Zulu 4, Victor Quebec Sierra, my name Alessandro, back to you. Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra portatile qrp qsl Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra. L2, 4, Roger Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Portatele QRP, QSL. Roger, roger, 5859 per te. La mia potenza 2 watt, 2 watt antenna di polo. A te il cambio Italia, taglia 2 Victor QSL.